Quiero estar aquí esta mañana todos juntos Es lindo poder estar aquí esta mañana todos juntos esta mañana, era in su quale esta mañana estaba en duda sobre qué predicar Avevo una o idea de hablar eh, de algunas cosas. Tenía una predicación o tenía una idea de hablar de algunas cosas Y al final las la pastora me dieron la confirma Y al final las palabras de la pastora me dieron la confirma Hoy hablaremos de preghiera Y hoy vamos a hablar de oración della preghiera che funziona Della dell'orazione che funziona perché se è vero che è importante pregare perché è vero che è importante orare ed è vero che dobbiamo pregare e è vero che dobbiamo pregare dobbiamo anche sapere come pregare ma anche dobbiamo sapere come orare perché se, lo, se preghiamo in maniera sbagliata la nostra preghiera non funziona perché se oramos malo la nostra orazione non funziona e quindi molto spesso noi passiamo tempo a pregare Así que muchas veces pasamos tiempo orando. Ma lo facciamo nella maniera sbagliata. Lo en la o lo facciamo per le cose sbagliate. O lo las cosas e quindi poi alla fine non otteniamo l'effetto necessario, eh, il risultato della preghiera. No uh, de e quindi vogliamo leggere in uh, Matteo capitolo 6. in no. vale, Matteo capitolo 6. Dal verso 5 al verso 15. Del versículo uh, 5 al 15. ¿No no lo habíamos esperado? No, ni tenéis esperado. Ah, Mateo 6, de 5 a 15. Y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y los cantones de las calles en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando oras, entras en tu cámara y cerrad tu puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no seáis pro, uh, prolijos como los gentiles, que piensan que por su parlería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que vosotros la, le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Uh, padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, sea hecho tu voluntad voluntad, como sea en el cielo, así también en la tierra. Danos en nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también perdamos nuestros deudores. Y no nos metas en, en tentación, mas libéranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonaréis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonaréis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Gesù qui sta dando una risposta ad una domanda degli Apostoli Gesù sta dando una risposta a una degli Apostoli Gli Apostoli dissero eh, Giovanni il Battista ha spiegato ai suoi discepoli come bisogna pregare E gli Apostoli dice Juan il Battista ha spiegato ai discípoli come devono orare Insegnaci anche tu come dobbiamo pregare E insegnano tu come dobbiamo orare E qui già viene il primo punto chiave E qui viene il primo punto chiave Che molte volte noi preghiamo alla nostra maniera que a veces oramos a nuestra manera. Ma Gesù nos enseñó cómo tenemos que orar. Capita sempre questo. esto. cuando qualcuno compra un televisore. alguien compra una televisión. Compra una televisión a casa, espina, llega a casa, la pone eh, en no, enchufe. En en en en en en en la enciende. La inciende, a, canale, a cambiar canal. Y, y al improvviso no funciona. E quindi se la prende col televisore. si infada con la televisione. Questi televisori smart uh, uh, tv, tutti complicati. Queste televisioni smart sono tutte complicate. Se la prende con il marito, mio marito sta al lavoro, perché non sta mai qua quando bisogna fare queste cose? O se infada con il marito e dice mio marito sta in lavoro, perché non sta qui quando hai que fare queste cose? Però si è dimenticato di una cosa. Però si è olvidato di algo. Che insieme al televisore arriva anche il manuale delle istruzioni. E junto con la televisione viene il manuale delle istruzioni. E nel manuale di istruzioni c'è scritto, quando tu l'accendi. E nel manuale sta scritto quando tu la insedi. La prima cosa metti la lingua. Lo Perché se no esce coreano. Mm, sale coreano? <ride> E dopo fai questo settaggio, questa, questa cosa. E dopo ponle questo. E dopo fai anche quest'altro. questo también. E alla fine vedrai che il televisore funziona. E al final vas a vedere che la televisione funziona. Perché il problema non è la televisione. Il problema non è la televisione. Ma che noi che stiamo usando la televisione non la sappiamo usare. Sino che noi che usiamo la televisione non sappiamo come usarla. Pensiamo di saperla usare. Pensavamo che sappiamo usarla. Però se non abbiamo mai letto le istruzioni. Pero andiamo un pochettino così a tentativi così come pruebas però non è detto che facciamo la cosa giusta Però no che lo e così funziona anche la preghiera e così funziona la orazione molte volte noi preghiamo a tentativi molte volte oriamo uh, per pruebas invece di fare la cosa giusta e così è così che la nostra non funziona e è così che la nostra orazione non funziona quindi Gesù cosa ci insegna in questa preghiera? la prima cosa che ci insegna è che la nostra preghiera deve essere una preghiera privata. che ci insegna che la nostra Qui Gesù parla all'inizio che c'erano delle persone che erano ipocrite. Che persone che erano Perché amavano pregare stando in piedi nelle sinagoghe. Perché orare. Perché lo si stavano orando stando in piedi nella sinagoga. Versetto Per essere viste dalle persone. Per essere visto dagli ombri. E dice che que questo è il premio che loro hanno. E dice che loro già avono la sua paura. Quindi c'erano persone che pregavano nelle chiese. Anche erano persone che oravano nelle O pregavano belli per essere visti dagli altri. O oravano bene per che le cose lo vierano. E Gesù dice che già hanno ricevuto il premio. Gesù le dice che già ricevono il premio E qual promessa. era il premio? E qual era? Bravo, eh. Degli uomini Però dice invece quando tu preghi devi andare nella tua stanzetta Dice cioè, quando vorresti, uh, va, uh, in tua Chiuditi Sierra. In modo che nessuno ti veda Para nadie te vea. E il padre che, vede nel segreto, e padre che vede nel segreto Ti ricompenserà pubblicamente quindi già qua la prima direttiva. Dice voi quando pregate non dovete pregare per farvi venire dagli altri. Dice, Se tu preghi soltanto per essere visto dagli altri pubblicamente. Se tu oras solo per in pubblico. La tua preghiera non funzionerà. La tu no tua a funziona. Avrei soltanto come effetto l'applauso degli uomini. l'unico effetto che ti darà sarà l'applauso degli uomini. Wow, come prega quella sorella. Wow, oh, che viene ora hermana. Wow, come prega questo fratello. Che viene ora l'ermano. Prega in coreano. Ora in coreano. Che bello. Che lindo. È bello, però non è buono. È bonito però non è buono. Quando invece tu preghi nella tua intimità. Però quando ora sei in tua intimità. Nessuno ti vede. Nadie ti vede. Però Dio ti ascolta. Però Dio ti ascolta. Ed è quella la preghiera che porterà un risultato nel pubblico. Questa è la orazione che risultato pubblico. Non è l'orazione pubblica che porta al risultato pubblico. Non è l'orazione in pubblico che lleva un risultato pubblico. Ma la tua relazione privata. Sono la relazione in privato. Quella che tu hai nella tua intimità. La che tu ti hai tua intimità. È questo quello che va a produrre un risultato alla tua preghiera. Quindi la prima cosa che Gesù ci dice. Así que lo primero que Jesús nos dice que la cosa más importante de la nuestra preghiera es lo más importante de nuestra oración es donde la hacemos. Jesús inicia diciéndonos que la preghiera, que la, oración, la, parte più la parte más importante es donde la, facciamo. Es donde la hacemos. Y luego continua y luego sigue y ci fa un bel paraguayo e ci fa una buona metàfora dice quando tu prechi non fare come fanno i pagani dice quando tu oras non oras come facen i pagani che pensano di essere sauditi per il grande numero delle parole che pensano che... che pensano che... che pensano che li scusi per le parole che dicano e se non fate come loro No hagáis pues semejantes a ellos. Porque el Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Y aquí yo un poco de estudios. Y aquí yo he hecho un poco de estudios. Y aquí yo un un poco di studi. Déjà me ir a vedere come oravano i pagani. Perché al tempo di Gesù c'erano gli ebrei, ma c'erano anche i pagani. El de Jesús los y los quindi la gente già sapeva come pregavano i pagani. Así que la gente ya sabía los Però oggi praticamente non abbiamo tanti pagani. Pero hoy no e quindi la maggior parte di noi non sa come pregavano i pagani. Así que la maggioria di noi non sa come pregavano i pagani. Sappiamo che pregavano a tanti dei. Sappiamo che lo oravano a molti diossi. Però come pregavano? Però come lo oravano? Ed è una cosa molto interessante. E è bastante interessante. Perché loro avevano delle preghiere che recitavano che erano sempre le stesse. Perché loro avevano sempre le mismas orazioni che decían. E si dirigevano principalmente a due figure. E si dirigevano principalmente a due figure. Uno era praticamente eh, un uomo mezzo cabra. Uno che era un hombre mitato cabra. Con le corna. Con le corna. E un altro era una donna. E l'altro era una mujer. E avevano queste preghiere che loro recitavano che erano sempre le stesse. Que decían, que las e ripetevano queste preghiere. Y repetían las oraciones. Perché la loro idea, Porque su idea era che queste preghiere ripetute erano come dei sacrifici che ottenevano risultati. Ellos tenían la idea de que esas oraciones repetidas y repetidas eran como sacrificios que tenían resultados. Y, y entonces contaban el número de preghiere que hacían. Sí, contaban los números de oración que hacían. Y entonces yo tengo que hacer 10, 15, 20 preghiere, y lo decidaban. Y si tengo que hacer 10, 15 o 20 veces esta oración, y lo hacían. Perché pensavano di essere salite per il numero delle preghiere. Perché pensavano, uh, se, pensavano che uh, le si vanno a contestare per il numero delle parole E pregavano in particolare per una cosa. E oravano in particolare per algo. per qualcosa che interessava a loro. Però che le interessava a ellos. Non pregavano per gli altri. Non oravano per gli altri. Pregavano per loro. Oravano per ellos. Facevano anche dei patti. Ah se tu mi fai succedere questa cosa, se tu mi questo, io costruirò un tempio per te. Io costruirò un tempio per te. O farò centomila preghiere. Mi orazioni. Quindi spesso loro pregavano dopo che avevano ottenuto quello che gli faceva comodo. Oravano dopo aver ricevuto quello che chiedevano. Però Gesù qua ci dice che il padre sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Que el, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Cioè, Jesús, ci está Jesús nos está haciendo entender. que i paganos pregaban i fatti loro, que los paganos eran para sus cosas. Ma no, Dios ya sabe lo de nosotros necesitamos, pero Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos, prima que Dios lo, lo pidamos. ¿Ves? ¿Me ha capitado de avere bisogno de una cosa all'improvviso? In qualche maniera quella cosa succede o arriva. Non avete neanche pregato per quella cosa. Ni siquiera orato para esto. Però Dio sapendo che tu avevi bisogno di quella cosa. Però Dio, che lo quella cosa è arrivata. Esa cosa llegó. Quindi Gesù ci sta dicendo eso, che molte volte noi perdiamo il tempo que a veces el per pregare per cose di cui noi abbiamo bisogno, quando Gesù già sa quello di cui noi abbiamo bisogno. E in effetti molti di noi si comportano come come pagani. E, se e stiamo là a pregare sempre per quello di cui abbiamo bisogno. E siamo, sempre stiamo là a parlare di quello che necessitiamo. Signore, ho bisogno di questo. Signore, ho bisogno di questo. Signore, ho bisogno di questo. Facciamo la lista della spesa. Facciamo il listato di compra. O di Papa Noel. Ok. La Natale. Ah, Papa Noel. Signore, dammi questo, questo, questo e quest'altro. Signore, dammi questo, questo e questo. Però quella preghiera non ottiene risposta. Questa non tiene risposta. Perché noi pensiamo di essere saliti per il grande numero delle preghiere. Perché pensiamo che Dio non si escucha per il numero di orazioni. Ma invece Dio già sa quello di cui noi abbiamo bisogno. Però Dio sa quello che E quindi se non devo pregare per me. Perché se no devo orare per me. Perché Dio già sa quello di cui io ho bisogno. Perché Dio già sa quello che necessito. Per cui per cosa devo pregare? Perché devo orare? E quindi Gesù continua. Dio sì. E dice voi quindi dovete pregare così. E así, quindi ci ha detto, non dobbiamo pregare in pubblico. Dijo, no que orar en non dobbiamo metterci a ripetere sempre la stessa preghiera per i fatti nostri. Noi dobbiamo ripetere sempre lo mismo para cosas. per le nostre cose. che cosa dobbiamo pregare? dobbiamo Padre nostro. Padre e quando stavo leggendo questo? Esto, qui eh, mi sono fermato. Mi pare e dico guarda con Dio quanto è preciso e quando è grande. Dico, mira Dio lo preciso e lo grande che è. Non dice quando pregate, pregate così, Padre mio. Non dice a te quando, uh, quando Oreis uh, Padre mio. Perché non dovete pregare Padre mio? Perché non dovete orare Padre mio Padre? Perché Padre nostro? Perché Padre nostro? Se tu stai da solo nella tua stanza a pregare. Se stai solo in tua abitazione orando. Normalmente dovresti dire padre mio. Dovresti dire padre mio. Perché devi pregare il Padre Nostro? Perché devi creare il Padre Nostro? Ci cioè, avete mai riflettuto. O sea, lo avete pensato alguna vez? Dato che il Padre Nostro già sa tutto quello di cui noi abbiamo bisogno, che Padre già quello che la nostra preghiera non deve essere per noi come persone. Nostra orazione no non deve essere per noi come personas. Ma deve essere per noi come corpo. deve per noi come corpo. Padre Nostro. Padre Nuestro. Che sei nei cieli. Los Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. Venga il e si tua volontà. Dacci il nostro pane quotidiano. Danno il no nostro pane quotidiano. Non dammi il mio. Non dammi il mio perché Lui già sa quello di cui ho bisogno perché Lui già sa quello che necessitiamo ma okay. dacci il nostro pane quotidiano sino il nostro pane quotidiano rimettici okay. i nostri debiti perdonanos nuestras deudas come noi gli perdoniamo ai nostri debitori come noi gli perdoniamo ai nostri debitori quindi Gesù in questo esempio ci sta spiegando una cosa fondamentale eh sì, Gesù in questo esempio ci sta spiegando una cosa fondamentale che la nostra preghiera non serve per noi. Che para Ma la nostra preghiera serve per il corpo. il corpo. Perché noi siamo un unico corpo. perché somos un cuerpo. noi siamo la Chiesa. Somos Quindi spesso noi abbiamo una visione egoistica Asi, una visione Preghiamo solo per noi. Solo para Ma Dio ci chiama a pregare per noi come corpo. Dio ci a orar para nosotros como corpo a compiere la funzione sacerdotale a compiere la funzione sacerdotale perché nella Bibbia è scritto che ognuno di noi è principe, sacerdote e re perché la parola sta scritta che cada uno di noi è principe, sacerdote e re però non siamo come sacerdoti che dobbiamo uccidere gli animali come nell'Antico Testamento. Però non siamo sacerdoti che dobbiamo matare gli animali come nell'Antico Testamento. Ma siamo sacerdoti che dobbiamo servire i nostri fratelli. Siamo sacerdoti che dobbiamo servire i nostri. Attraverso la preghiera. Attraverso la orazione. C'è un versetto molto bello nel Nuovo Testamento. C'è un versicolo molto lindo nel Nuovo Testamento. che parla di una donna che era vicino al tempio y dice que esta mujer se había quedado viuda y cuando ve Jesús, ella finalmente está contenta porque ha visto al Mesías. Eh, Mesías, pero la Biblia dice que esta mujer servía a Dios noche y día y servía a Dios a través de uh, ayuno y oración. Quindi spesso noi pensiamo al servizio a Dio come qualcosa di predicare la parola di Dio. O fare aiutare i poveri. O aiutare a los pobres. Però nella realtà uno dei servizi più importanti a Dio, il servizio, uno Dio. è attraverso la preghiera. E' la E il digiuno. E ayuno, per quelli che sono i bisogni degli altri. Para los que son cioè Gesù ci ha insegnato a mettere il nostro sguardo non su noi stessi. Gesù ci insegnò a mettere la nostra mirada non in nosotros stessi Ma a metterlo negli altri. Sino in Per fare in modo che la nostra preghiera potesse aiutare gli altri. Per fare che la nostra orazione potesse aiutare gli altri. E stranamente quando tu preghi per gli altri. E stranamente quando per gli. Dio si prende cura di te. Dio si cuida a te. Se invece tu preghi solo per te. Però solo oras per Allora tu non otterrai nulla di quello che cui stai pregando. Non que per questo Gesù disse: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte le altre cose vi saranno date in sopraggiunta. Quindi, se noi stiamo pregando, cercando il regno di Dio, se stiamo pregando e cercando il bene di ognuno di noi, della chiesa, orando e buscando il bien per allora tutte le altre cose Entonces, todo lo demás ci saranno date in sopraggiunta. Quali sono le altre cose? E quali sono le demás cosas? Salute, la nostra vita, Salud, nuestra vida, la nostra economia, economia, il nostro futuro. Stranamente noi otteniamo quello che noi chiediamo. Uh, stranamente otteniamo quello che noi chiediamo. Una notte Salomone stava dormendo. Una notte Salomone stava dormendo. Era diventato il nuovo re. Si aveva voluto un nuovo re. E Dio gli appare di notte e gli fa una domanda. Dio gli appare di notte e gli fa una domanda. Chiedimi tutto quello che tu vuoi. Chiedimi tutto quello che vuoi. Wow. Wow. Immagina che domani notte o stanotte. Immaginate questa notte che noche, o per la notte. Dio ti appare e ti dice chiedimi tutto quello che tu vuoi. Dio ti appare e ti dice "Pídeme tutto quello che chiedi. Salomone era un re. Salomone era un re. Avrebbe potuto, un avrebbe potuto chiedere un Ferrari. Avrebbe potuto chiedere uno yacht a mare. avrebbe potuto chiedere un barco nel mare. Avrebbe potuto chiedere una montagna di oro. Avrei potuto chiedere una montagna di oro. La vittoria sopra tutti i suoi nemici. La vittoria sopra tutti i suoi nemici. Ma lo so, potuto chiedere qualunque cosa. Avrei potuto chiedere qualche cosa. Però cosa chiese Salomone? Però che chiede Salomone. Signore, io sono re. Signore, io sono re. Signore sono giovane. Sono giovane. Dammi sapienza per poter aiutare il tuo popolo. Dammi sabidoria per poter aiutare il tuo popolo. Salomone aveva capito come pregare Salomone aveva intenduto come pregare non stava pregando per sé e per la sua vita non stava orando per egli, e per la sua vita aveva capito mm -hmm. che oggi lui era il re doveva pregare per il bene delle persone aveva che era il re e aveva capito che orare per il bene delle persone e che cosa gli risponde Dio? e che le contesta Dio? Dio gli dice, gli dice Salomone mi è piaciuta la tua preghiera mi è la tua orazione che bello quando Dio ci dici che mi è piaciuta la tua preghiera. bello quando Dio mi dice mi è la tua orazione. Questo ci fa capire che la preghiera di Salomone fu fatta della maniera corretta. Questo significa che la, la orazione di Salomone fu fatta della maniera corretta. E Dio glielo dice, tu non mi hai chiesto la salute. E Dio gli dice, tu non mi hai chiesto la salute. Non mi hai chiesto i soldi. Non mi hai chiesto il dinero. Non mi hai chiesto la vittoria sui tuoi nemici. No Ma mi hai chiesto sapienza per poter aiutare il popolo. sapienza per aiutare al altri, Sapienza per ayudar a los altri? E quindi dato che mi hai fatto questa preghiera, y como me esta oración, io non solo ti darò quello che mi hai chiesto, non solo lo me, lo pediste, ma ti darò anche la salute, sino la salud, ti darò anche le finanze, finanzas, la sì, vittoria su tutti i tuoi nemici, la vittoria enemigos, e sì, se sarai fedele fino alla fine, final, non mancherà mai nessuno che governerà questo trono. Non c'è bisogno qualcuno per governare questo regno. E purtroppo alla fine, un pochettino si è perso di trattamento. E l'aventura a l'aventura al final si è perduto tra le donne. Però quella preghiera era stata fatta nella maniera corretta. Però questa preghiera era stata maniera corretta. Era una preghiera che piaceva a Dio. Era una reazione che le gustava a Dio. Perché non era una preghiera per se stesso, per i suoi bisogni. Perché non era una reazione per si sí mismo e per le sue necessità. Ma era una preghiera per gli altri. Però era una reazione per gli altri. E quindi lui stava cercando il bene del regno. E stava buscando il bene del regno. E cercando prima il regno di Dio. Buscando antes il regno di Dio. Tutte le altre cose che sono state date in sopraggiunti. Tutte le altre le furono aggiunti. Che cosa è successo invece con un altro re che si chiamava Ezechia? Che è passato con un altro rey chiamato Ezequiel? Dio gli parla attraverso un profeta. Dio gli parla attraverso un profeta. Sistema le cose perché... Adios. Ah, tue cose perché a Dio. Arregla due cose che ti vas a morire. Immaginate che Dio vi parla e dice, guarda, da qua è una settimana. Immaginate che Dio ci e dice, mira, che qui è una settimana. Inizia a sistemare le tue cose. Arregla le tue cose. Perché non so se lo sapete, però prima o poi tutti quanti dobbiamo morire. Perché non so sì, io se lo ricordate, però, però... alcun giorno vamos a morir tutti. O qualcuno sta qua e non muore. O qualcuno sta qui e non si muore. Di momento no. no? quel momento. Il più tardi Il più tardi possibile. Il più tardi possibile però prima o poi li tocca a tutti però alcun dia li tocca a tutti e allora cosa fece l'eserchia? iniziò a pregare e a piangere e iniziò a llorar Signore, vedi, io sono stato fedele Signore, io stavo fiel allungami la vita uh, ponmi una vita più larga e Dio rispose a quella preghiera la sua vita è fu allungata uh, le puse una vita più larga però successero un sacco di problemi. Però passaron molti problemi. Il regno perse contro i nemici. Il regno perde contro i nemici. Lui perse tutto quello che aveva. Lui perde tutto quello che aveva. I suoi figli andarono in schiavitù. I suoi figli fu erano esclavi. Perché? Por qué? Perché? non aveva chiesto per il bene degli altri. Perché non aveva pregito per il bene degli altri. Aveva chiesto per il proprio bene. Aveva perito per il suo bene. Ma se noi cerchiamo prima i regni di Dio e la sua giustizia si su justicia, Tutte le altre cose gli saranno sopra Un giorno un fratello mi faceva una domanda Un giorno fratello mi fece una domanda Apostolo ma tu perché c'hai tutti questi doni? Che cosa sì. hai fatto? Apostolo però perché hai tanti doni che esiste? Eh, non sono andato a Lourdes Non fui a Lourdes Non è questa la strada non è il Ma io all'inizio della mia conversione feci una preghiera Però all'inizio quando... Mm, All'inizio che mi convertis in una orazione. E disse, Signore, dammi di più. Dice, Signore, dammi más, Affinché io possa dare di più ai miei fratelli. Perché le pueda dar más a mis Perché io vedevo tutte le persone che avevano bisogno. Perché io avevo tutta la gente che necessitava. Avevano bisogno di guarigione. Necessitava sanità. Avevano bisogno di ricevere parole profetiche. parole profetiche. E non c'era nessuno. E non aveva niente. Vedevo, in particolare mi ricordo un bambino che era sordo, aveva l'apparecchio. Per dire. mi ricordo esattamente di un niño che era sordo e aveva la macchinetta per oire e era durante una conferenza e, e, e disse non c'è nessuno che può pregare per lui per farlo guarire e dice non c'è nessuno che può orare per lui per farlo guarire e se il Signore dammi di più Dice il Signore dammi di più affinché io possa dare di più agli altri para que le pueda dar más a los demás. e Dio ha iniziato a fare una cosa e Dio ha iniziato a fare qualcosa a potare. a contare. <ride> Perché la Bibbia dice che quando una pianta porta frutto la dice quando una pianta lleva frutto l'agricoltore porta e l'agricoltore corta affinché porti ancora più frutto. Para que más frutto E quindi questa potatura ha fatto male E questo corte ha bueno, Però ha fatto bene Però questo bene. Mi ha formato tanto Mi ha tanto Però è servito a tanti Però ha servito a molti e Dio continua ancora a potare e segue cortando affinché tanti altri possano ricevere di più para che molti más puedan recibir más. più state comprendendo il centro di questo insegnamento oggi e state comprendendo il centro di questa insegnanza dobbiamo cambiare la nostra maniera di pregare dobbiamo cambiare la nostra maniera di orare per fare in modo che le nostre preghiere diventino efficaci. para che le nostre orazioni siano efficaci nel mentolato stiamo parlando che molte volte le prove sono affinché noi possiamo cambiare di carattere, no? E mentre stavamo parlando di che le prove muchas veces sono per che cambiamo carattere. Però perché dobbiamo arrivare a dover passare per delle prove? perché a Perché se mi rendo conto che c'è un problema di carattere, non inizio a pregare e dico signore che cambia. Perché se mi do cuento di che ho un problema di carattere mi riesco a orare e dire Signore cambiami. Perché aspetto sempre che cambi l'altra persona? Perché sempre mi spero che cambi l'altra persona? Ah Signore cambia mio marito perché c'ha un brutto carattere. Il Signore cambia mio sposo che tiene un mal carattere. Però io poi ho il carattere perfetto. Però io tengo un carattere perfetto. Invece dire, signore, cambi il mio carattere. Invece dire, signore, cambia il mio carattere. Mi In modo che possa amare di più mio marito. Perché ami di più mio marito. Eh. Ai ai ai ai ai. È molto più facile vedere la paglia che sta nell'occhio di mio fratello. No. Ver, eh. È molto facile vedere la paja nell'occhio di mio fratello Che la trave che sta nel mio occhio. nell'occhio. Però solo se io tolgo la mia trave. Però solo se chiedo pieza. Ci vedrò abbastanza bene da poter togliere la paglia. Vedrò lo sufficientemente bene per quitar la paja. Vedete, questo passaggio è, este passaggio è molto importante. Perché ci fa capire che attraverso il lavoro che noi facciamo noi stessi. possiamo aiutare gli altri. Tutti vogliamo aiutare a tutti. Tutti vogliamo, aiutare tutti vogliamo cambiare il mondo. Però nessuno vuole cambiare se stesso. a sé mismo e oggi la notizia, è, e la notizia è se vuoi cambiare il mondo, mondo inizia da te perché attraverso di te ti, cambierà, il mondo. cambierà il mondo questa è la maniera in cui Gesù ci ha insegnato a pregare questa è la maniera in Gesù ci ha insegnato a i discepoli di Giovanni dicevano Signore eh, insegnaci a pregare il di il Signore insegnami a orare e come aveva insegnato Giovanni e i suoi discepoli così Gesù stava insegnando ai discepoli a E come le aveva insegnato Juan sus suoi così Gesù le stava insegnando a, a sus disciplini a lavorare. Non gli disse, Voi non farete mai errori. Non le dice, non avete mai errori. Perché gli errori li facciamo. Perché gli errori li facciamo. Però Gesù disse: Però Gesù dice che dobbiamo comprendere che nella nostra vita c'è una missione più grande. Che dobbiamo comprendere che nella nostra vita c'è una missione più grande. Che siamo qui sulla terra che ha messo di lui di vuole venire la vida de los demás. Troverà Dio de cui risposte. Incontrerà Dio scola corazones disponibles. Troverà persone come Salomón che dicono "Señor, ayúdame a dar esta bendición de gli altri". Incontrerà personas como Salomón que le desean "Señor, ayúdame para hacer una ayuda para los demás". O verás, soltanto che persone che pregano. Ho incontrato Sasha oran. "Señor, o la cambi o te la porte". "Señor, o te la lleva, o sea, la cambias o te la llevas". La suegra, señor, o la cambia y te la porti. La suegra o la o te la llevas. ¿Cómo era? ¿Ilumínala o elimínala? Sí, Similar, ilumínala o o elimina. Ricordo una vez un fratello que estaba pregando? Ricordo un hermano que estaba orando? Signore perché gli deve succedere un incidente così che capisce che sta sbagliando Signore che gli deve che passare un accidente per che si entenda che si sta equivocando Dico fatelo ma che preghi st che stai facendo? Beh, che no, ma perché quello è proprio cattivo e ci deve succedere un incidente No, è che è molto male, gli deve passare questo e questo e, dico, e se il fratello sta pregando la stessa cosa per te? E se il irmano sta lo stesso per te? Ah no signore, non lo No signore, non lo <ride> Dobbiamo cambiare. Dobbiamo che cambiare. Amare gli altri. amare a los demás. Più che amare questi. Más che a noi. Amen. Amen. Allora, dobbiamo avere un momento adesso per pregare. Sì, vogliamo avere un momento per orar. Dobbiamo avere un momento proprio per ministrare. Eh? Un momento per ministrare. Salutiamo anche tutte le persone che ci seguono in diretta. Salutiamo tutte le persone che sono in diretta.